vediamo se si avvicina Ehi giù, eh, giù su No. sit funziona sit io ho seta, ecco funziona giù up, su secondo me a Massi piace ha trovato un amico Allora, hanno detto che mi metteranno un pettorale speciale, dove lui cercherà di, di seguirmi. Ma questa non è la storia del robot Bosto Dynamics, ma invece quella della Maratona di Valencia vista dall'interno. Ma come al solito, partiamo dall'inizio. Buongiorno ragazzi! Incominciamo così l'avventura della Maratona di Valencia, direttamente dalla macchina. Stiamo andando in direzione aeroporto di Bari. Dopodiché prenderemo l'aereo e andrò a incontrare il mio amico Massimo. Preparati Massimo! Aeroporto di Valencia, sono le otto e un quarto, ma non di domenica ma di sabato, sta iniziando la nostra avventura della Maratona di Valencia. Sto andando a prendere Cosimo che si sta ancora dormendo, io ho già fatto i famosi 5 km. Buongiorno! Ti sei ben svegliato? Buongiorno, io sì, ho visto che tu già hai dato... Complimenti, buongiorno! Andiamo a fare colazione? Sì, sì, sì, ho fame, ho fame. Io la mattina devo per forza caricarmi. Qui siamo veramente a un livello pro. Siamo nella metro e stiamo andando in direzione dell'Expo, sperando di arrivare subito. Comunque è veloce, veloce. Valencia è veloce anche con le metro. Vai, seguiamo Massi. È verde! 15 secondi, 14. Ci abbiamo pochissimo tempo. Per cominciare a raccontarvi la preparazione di questa maratona. Allora, ecco qua il mio coach che ovviamente ogni settimana mi dava uh, degli allenamenti che erano soprattutto due allenamenti di qualità a settimana e poi qualche eh, allenamento lento e in più il lungo della domenica. Ma li hai rispettati tutti questi allenamenti? Mi eh? sa di no? Assolutamente no, ragazzi. Infatti. <ride> Verso la fine mi stavo infortunando. <ride> Ma correrai sotto le tre ore oggi? Domani? Allora, Sotto le tre ore uh, no, uh, a meno che non, non, non mi torturano. Spero di arrivare almeno le, dalle tre ore e mezza alle tre ore e 45. Quello è, la, è il mio obiettivo, anche perché il mio personale è tre ore e 48. Penso di farcela. La preparazione di Cosimo è stata davvero molto complicata, dovuta al fatto che comunque in questi giorni aveva fatto fatica a riprendersi dopo l'estate torrida di Taranto durante la quale comunque non aveva corso molto quindi era abbastanza difficile per una persona che si allena poco in estate poi riuscire a realizzare una maratona molto velocemente comunque eh, l'abbiamo impostata in modo tale che lui non perdesse nessun allenamento di qualità in realtà ha sbagliato secondo me a non correre i lunghi e non farli frequentemente però comunque a livello di, uh, uh, fisiologico lui sta molto bene ha corso la mezza di Napoli in un'ora e 38 cosa che mi rassicura almeno sulla velocità poi sulle, sulla distanza vedremo e comunque siamo qua anche per divertirci e direttamente dalla maratona di New York ah. yeah, yeah! Oh. vedete chi sta qua un saluto correrai tutta la maratona così yeah. Yeah. Yeah, 132 Marathon! Grande! Ciao! Ciao! A domani! Beh ragazzi, mentre che domani correrà così! Siamo arrivati all'expo, posto favoloso, adesso faccio vedere che c'è un albero. Gli parliamo! Stupendo! Ieri parlavo con Massi sulla decisione quali scarpe usare. Per la maratona. Io ho portato ho tutte e due le scarpe, sia le Asics, eh, le Age Plus, e sia le eh, Invisible Run 2 della Nike. Due scarpe completamente diverse, però, però oh, che mi fanno viaggiare tranquillamente eh, alla mia velocità, a 4,30, eh, senza avere problemi. E ovviamente per la maratona non andrò a 4.30 perché è un po'... Esagerato. Niente, La mia scelta è stata quella sulle ASICS. Perché eh, ovviamente durante gli allenamenti sono andato. Eh, ho fatto 35 km a 5 km, non avendo nessun problema. Anzi, eh, diciamo che le ASICS mi hanno aiutato. Le scarpe veramente leggere mi hanno aiutato e ho finito l'allenamento fresco. Veramente fresco 35 km, un capo ai 42 Da Super Runner ho usato solo quelle e mi fa, stavo facendo male <ride> perché non bisogna mai usare delle scarpe di velocità per eh, i lenti. Il problema fondamentale era per quanto riguarda le Nike. Perché eh, l'unico dubbio che c'avevo è il fatto che eh, sono più pesanti rispetto eh, alle ASICS. E, siccome mi sono allenato tantissimo con le ASICS, non volevo avere poi un problema magari di stanchezza ai piedi, anche se le Nike sono formidabili su questo per quanto riguarda questo, questo punto e comunque si riesce ad andare veloce ho fatto degli allenamenti di velocità uh, delle ripetute uh, a 4.30 sto scendendo le scale non ho vinto le ASICS <ride> vediamo come va sono le 11.20 domani a quest'ora sarai già arrivato ovviamente tu sarai già mangiando tranquillamente io forse ai 21 km forse 25 dai Devi capire come vestirti perché comunque stamattina alle 8 faceva abbastanza freddino e adesso fa abbastanza caldino. Mi vestirò a strati, adesso vediamo magari correndo correndo qualche pezzo lo perdo. Abbiamo trovato lo stand di Visa Marathon, mi raccomando tutti quanti iscrivetevi, messaggio pubblicitario. Massi metterà il mio codice per avere uno sconto del 20%. Tutti quanti a Valencia! A Ibiza. Virginia, quali sono le ragioni per venire a Ibiza? It, it's a Magic Island, it's the first race in the, in the season, the first of uh, April. 1st. It's a very hard marathon, but a fast uh, 22 race, and we have a big party after the race. Come on, see you in Ibiza. Ci vediamo in Ibiza allora? Ci vediamo 1 di aprile 2023. Cosimo, hai provato le scarpe della maratona di Ibiza? Ancora no? Però sono fantastiche, eh! qua ci vuole un outfit spettacolare per queste scarpe. Sono anche invidioso perché Massi sa tutti questi fans che lo fermano. Bene, bene. E a ambè... me okay. non si è avvicinato ancora pensavo, no. Non vale così. Massi, tutti questi fans che hai, eh, eh, come, come funziona? Grazie. Non lo so, dai, assolutamente stiamo cercando di rilassarsi prima della gara. Allora, qui abbiamo Mira. la grande mascotte, vamos, uh -huh. vamos. Yeah. Cosimo. Siamo arrivati finalmente all'hotel. Ti devo dare, non so se lo sai, la maglietta con la quale correrai la maratona e devi anche decidere se la vuoi di eh, taglia S o di taglia M. Questa è la maglietta di Valencia, ma noi invece useremo. <ride> <Okay>. <grazie. ride> eccola qua la nostra bellissima maglietta eh? posso fare sotto le tre ore con questa maglia i due gemelli diversi solo che uno quando arriva si fa fare subito la doccia riparte arriva a Milano e poi arrivo io piano piano senza fretta ma col sorriso Cosimo in effetti aveva ragione, io ero già all'aeroporto a luna del pomeriggio quando lui non era ancora arrivato all'hotel, comunque vi mostro com'è andata a finire e in effetti è riuscito a fare il suo personal best. Impressionante l'arrivo di Cosimo e di tutti coloro i quali sono riusciti a completare questa gara, la mia maratona invece è stata un po' meno eh, vincente, ho corso in 1.14.30 la prima parte poi ho capito che non sarei riuscito a concludere la maratona con il tempo che mi eh, aspettavo. C'è solo un piccolo spezzone che mi è arrivato al del 24 km. chilometro che racconta e comunque fa capire che non fossi in perfetta forma, ho utilizzato le Alpha Fly 1, modello eh, comunque nuovo, 0 km finora, avevo davvero una scelta di alternative importanti ma alla fine ho preferito essere molto conservativo, sono comunque rimasto deluso del risultato nonostante abbia completato la maratona in 2 ore 30 40 secondi, ma sto già pensando alla prossima che sarà quella di Osaka nella quale correrò con delle scarpe che sono in questa scatola bianca, sono scarpe sicuramente innovative che purtroppo non vi posso mostrare, poi nel frattempo stay strong, keep running, iscrivetevi al canale, comunque nei prossimi giorni vi racconterò nuove avventure di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa, ora come al solito vado a dare da mangiare al coniglio, ciao alla prossima!